Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio provare a fare una ricetta che mi è stata lasciata da una delle vincitrici del giveaway, cioè la torta brisè con ripieno di zucca. La base è molto semplice, ha soltanto 4 ingredienti. Consiste in... Farina, io userò quella di riso perché è senza glutine Olio, sale, questo è iposodico, che è quello che usano i miei qui E acqua, qui ce la potremmo fare Allora, bilancia, oggi facciamo le cose per bene Terrina, che è enorme 400 g di farina, che è tutto il pacchetto 75 g di olio Un pizzico di sale e poi 100 ml di acqua Si versa quella naturale Beh, si, si può la mangiare E adesso che abbiamo questo bellissimo composto Prima che si addensi tutto e mi lasci un schifezzo Amalgamo Manine, aspetta che le lavo Manine pulite Non basterà mai quest'acqua Ah, forse perché ho utilizzato la farina di riso e quindi magari più friabile e necessita più acqua ecco qui quando vorrei un, un aiutino una manina esterna che mi versa l'acqua acqua, acqua. Allora, mi trasferisco sul tavolo perché è più comodo l'obiettivo come sempre è, ottene Ups. è ottenere una pallina omogenea e non lanciarla per terra Incredibile ma vero, ma ce l'ho fatta! In realtà nella ricetta non c'è scritto di metterci la pellicola, ma siccome io so che lo fanno tutti voi sapete che io vado per imitazione in questi casi perché non sono capace la mettiamo nella pellicola. Voilà! Eh, fa figo! Fatta la base, adesso passiamo alla farcia che sarà a base di zucca. Ho precedentemente cotto la zucca io compro la zucca delica che è una varietà di zucca verde scuro un pochino schiacciata in mezzo si sembra quasi un donut a me personalmente piace soltanto se l'interno è un arancione scuro marrone perché quella fatta così al forno naturale sa proprio di castagne mentre a volte può capitare che compriamo una zucca che Dentro si presenta giallognola, arancione bianca e quelle davvero non sanno di niente, sono proprio cattive. E recentemente mia mamma ne ha comprate ben due di queste zucche, quindi ho pensato che fosse il momento perfetto per fare questa ricetta. Quindi dopo averla tagliata a spicchi. Buttata in forno e lasciata cucinare per 40 minuti a 180-200 gradi In realtà non sto molto a controllare la temperatura perché ogni tanto apro e controllo che sia cotta Vedendo con la forchetta che passa attraverso Adesso prendo questa terrina che è quella di prima ma che ho lavato così non sporco tanto eh, Mamma sei contenta? Mamma sei contenta? Ah mamma! Prendo la zucca Ah una cosa non buttate via i semi perché se li lavate Potete poi asciugarli e passarli in forno e fare i semi di zucca, come quelli che comprate al supermercato, solo che in questo modo sono davvero gratis e non si butta nulla. E adesso vado a tirare giù la polpa dalla zucca. Vedete come non è verde scuro, ma è questo verdognolo triste, poi è bella umida. Quando sono umide, no, no, quando si bagnano così... Ah, disastro. Quella adesso parte la musica e per voi sembrerà che io l'ho fatto in 30 secondi, nemmeno in 10, 5, 4 perché sennò dite che i video sono troppo lunghi e invece sono qui da 20 minuti adesso che ho tutta questa zucca sarebbe da frullarla e passarla ottimale sarebbe il mini primer quello così ma secondo voi io ce l'ho allora in realtà sì Ma l'ho rubato mia mamma E me lo sono portato a Piacenza Quindi adesso useremo i bimbi La zucca è stata pureizzata Come spezie aggiungiamo un po' di noce moscata Perché è la morte sua Aggiungiamo un po' di aglio in polvere Un pochino di pepe Come sapete io adoro E infine aggiungiamo... Della cipolla che ho fatto imbiondire in acqua e aglio, perché è la punta dolce della ricetta. E vado a finire di frullare il tutto. Ottimo! Siccome la ricetta normale chiama per una farcia zucca e ricotta, io di ricotta non ne ho. Quindi userò un panetto di Quark Lo aggiungiamo alla zucca e frulliamo La farcia è pronta Adesso la lasciamo qua A riposare qui e non ti muovere Ciao ciao Quindi adesso tiro fuori la palla dal frigo E la vado a stendere Sulla carta da forno Sulla teglia Per stenderla la divido in palline E con le mani Quindi ho steso l'impasto su tutta la teglia, me ne è rimasto un'altra quasi metà, quindi io ne farei anche un'altra dopo. Quindi adesso vado a riversare il ripieno qui. Adesso la inforno come da istruzioni sul libretto per 180 gradi per 40-55 minuti. Ho trovato questi due pirottini in silicone e siccome mi è avanzato dell'impasto voglio provare a utilizzarli e vedere come viene a farli in monoporzione anche per vedere quanto sia pratico o fattibile portarseli in giro o comunque avere delle monoporzioni. Ah là, là sembra venuta molto bene, sono contenta ragazzi, incredibile ma vero ma ce l'ho fatta riassunto, alla fine mi è venuta una torta grande due piccoline e una così la pasta regge non si è afflosciata ma come vedete è integra, quindi è venuta bene faccante e solida cosa farei di diverso metterei più farcia qui la prima che ho fatto per cercare di dividerla ne ho messa di meno e infatti è venuta con dei buchetti e si vede anche il fondo quindi potevo metterne di più cosa che ho fatto in quest'ultima che come vedete è tutta piena bella farcita e infatti mi è avanzato del ripieno che potevo benissimo utilizzare qui Comunque, sono molto contenta del risultato, il taste test verrà fatto dopo l'ora di pranzo con mia mamma, che è un giudice molto cattivo e soprattutto imparziale, è vero. Una cosa che ci tengo a dire è che questa ricetta contiene soltanto 6 ingredienti, farina, olio, acqua, cipolle, zucca e quark, e spezie varie. E ha una resa pazzesca ed è completa di tutti i macronutrienti, una ricetta equilibrata e bilanciata e sana. In quanto ci sono i carboidrati della pasta, le proteine del quark e i grassi dell'olio. Quindi io spero che questa ricetta vi sia piaciuta, adesso asseggiamola con la mamma. Allora, quella tonda sembra bruciata perché un pochino lo è. No perché eh, si avevo messo meno farcia ah, Poi mi era avanzata no, no. Avevo visto che, erano avanz cioè, che si erano fatti dei buchetti E ho detto cavolo dovevo metterne di più Allora l'ho rimessa solo che rimettendola si è bruciata ah, Quindi adesso la tagliamo Ok tu ti prendi questa che è venuta più Ma sono troppo bucciocchiata Qualunque questa sì. si Vai Allora è una torta brisè senza burro tu che sei imparziale e spesso cattiva. Scusa. È vero. Aiuto, ho paura. Non ti piace? Il gusto è buono. Manca parmigiano, manca sale. Al limite quella no. È dura. È dura. Eh, si è bruciata, devi assaggiare quella limolla secondo me. Mm. Vediamo. Assaggia quella che forse non è dura. Solo che è la farina di riso, secondo me anche il problema. Eh? Mm. È uguale. No, più dura. Eh, la farina di riso. Allora. Bravo.